Oggi ti volevo illustrare questa nuova guida che ho scritto, che ho realizzato, che è una guida all'acquisto di una cappa Biazzard. Veramente utile per chi deve affacciarsi al mondo del nuovo acquisto, di una sostituzione di una nuova cappa, piuttosto che qualsiasi altra esigenza legata all'acquisto di una cappa Biazzard, una cappa di sicurezza biologica. Perché ho deciso appunto di scrivere questa guida? Mm, ho visto sempre più spesso eh, cappe errate, posizionate in modo errato, posizionate nei posti più sbagliati e disparati, quindi eh, anche non corrette per quello che è l'utilizzo, cappe nuove vendute eh, per utilizzi eh, errati. È Un'analisi di quello che dovete fare, come lo dovete fare e dove dovete posizionare la cappa e chi è che dovrà usarla. Quindi un'analisi più approfondita di questo per poi passare eventualmente a capire qual è la cappa più idonea. C'è una checklist e di cose da, da fare che sono, possono essere interessanti e una serie di spiegazioni con grafici con quelli che possono essere disegni relativi alle cappe e come riconoscere una cappa biologica e una cappa biohazard, quindi un po' le differenze come utilizzarle in alcuni contesti insomma un po' di cose interessanti che possono venirvi comode nel momento del bisogno nel momento in cui voi dovete andare ad acquistare una cappa biohazard.